Nei primi secoli dell'Alto Medioevo il cristianesimo, grazie all'azione dei vescovi e alla diffusione del monachesimo, diventò la religione d'Europa. La Chiesa, in particolare, cominciò ad assumere quella rilevanza politica e culturale che sarà un tratto distintivo dell'Europa medievale. Per quali ragioni? Vediamolo insieme. Innanzitutto, la religione cristiana, in un'epoca in cui il mondo antico lentamente si dissolveva per dar vita a realtà politiche e sociali nuove, divenne un punto di riferimento saldo e un importante fattore di coesione. In Occidente, sin V secolo la Chiesa cominciò gradualmente a riempire il vuoto di potere lasciato dall'imperatore e dalla classe dirigente. Ai grandi funzionari romani spesso subentrarono i vescovi che svolgevano anche incarichi politici di controllo e di governo del territorio. In secondo luogo, venuta meno l'autorità dell'imperatore, la Chiesa svolse un importante ruolo di mediazione con i nuovi dominatori germanici, garantendo la pace e il rispetto delle popolazioni sottomesse e opponendosi con la propria autorevolezza alle maggiori ingiustizie. Infine, il prestigio e il potere della Chiesa in Occidente crebbero parallelamente all'affermazione della figura del Vescovo di Roma, il quale, soprattutto dopo il trasferimento della capitale dell'impero a Costantinopoli nel IV secolo, aveva sempre goduto di una dignità superiore che col tempo si era rafforzata anche grazie alle donazioni dello stesso Costantino nel IV secolo e nei secoli successivi di persone abbienti che si convertivano al cristianesimo. Si trattava soprattutto di beni immobili, terreni ed edifici, che costituirono il primo importante nucleo del cosiddetto patrimonio di San Pietro, il futuro stato della Chiesa.